Allora, buongiorno, no, buon pomeriggio, sono le quasi le tre, e niente, in direzione Monteragola, Italia Eco Romeo 012, attivazione SOTA, QRP, 40 metri, così, deciso all'ultimo minuto. sono eh, praticamente a metà strada parcheggiato al passo dello Zovallo ora sono sulla vetta del monte Zovallo e poi c'è la discesa la sella e si se risale su al Monte Ragola ecco. quello è il Monte Ragola italia eco romeo 012 ecco la parte lì di, cre di crinale, è la salita, la parte più divertente. Zio Muc. Allora, buon pomeriggio dal Monte Ragola Italia Eco Romeo 012. L'età si incomincia a sentire quando ti tiri su. Ne ho approfittato per provare il nuovo setup di antenna, quella stampata, fatta con la stampante 3D. Eh, Volevo meno punti di contatto fra i bracci del dipolo e il bal una 1 a 1, minchia com'è piegata la canna da pesca, ma funziona lo stesso. Va bene, messa su un po' la svelta, eh, onde stazionario 1.1 impedenza 50 ohm, quindi direi quasi perfetta. E è un, è un bel posto. Il problema è che sta cambiando velocemente il tempo. Dalla parte ligure incominciano ad arrivare dei nuvoloni. Ed essendo costituita il costituito il monte Ragola da rocce mafiche ricche in ferro, non è una buona posizione su cui sostare in caso di temporali, i fulmini colpiscono quindi, due chiacchiere veloci. La radia accesa se arrivasse qualcuno in chiamata lo sento che non sia mai che lascio qualcuno indietro propagazione strana c'è stato i primi dieci minuti che era ottima e abbondante poi è quasi scomparsa mi era venuto anche il dubbio che si fosse rotto qualcosa nell'antenna comunque abbiamo il monte majorasca alle mie spalle qui giù la valle di Ferriere quello è il, la, la Val Nure sì, la Val Nure, che porta verso Piacenza e di qua invece abbiamo la Valceno, la Valtaro, il, il Monte Pelpi piccolino, rispetto a qui è decisamente piccolino. Camminata piacevole, poco impegnativa, si parcheggia su, eh, cioè giù, non su, giù al passo dello Zovallo e poi sono circa 3 km a piedi, eh, poco impegnativa, ci sono circa 500 metri abbastanza ripidi ma mica, mica si è obbligati a farli tutti di, di, di tirata e vado giù perché vedo le nubi che incominciano a passare il crinale e non, non è piacevole faccio ancora due chiamate così per sgruppo si sa mai mm, c'è delle scariche qualche fulmine Sicusota, Sota, Sicusota, Sota, siku Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Serra, Portable QRP, Sota, Italy Eco Romeo 012, Italy Eco Romeo 012, Sicusota. Sota. Allora, in discesa dal Monte Ragola, che ha, come ho detto prima, la caratteristica di essere composto da rocce basaltiche, è praticamente un, un fondo oceanico durante la formazione del, dell'appennino si è sollevato e abbiamo questa bellissima successione di rocce basaltiche eh, fino a giungere alle rocce basaltiche che hanno subito un debole metamorfismo e quindi serventimenti con tutti i metali, eh, minerali legati a queste tra cui anche l'amianto in piccole quantità ma sono presenti bei cristalli di belle mineralizzazioni di amianto fibrose il sentiero di salita in questo caso il sentiero di discesa è crinale e ecco questo qua è il pezzo dove bisogna essere un pochettino prudente perché pieno di, di pietre e rocce smosse pendente, scarpate proprio sul ciglio del sentiero, questo bisogna stare un attimino attenti, col culo parato e in inverno col ghiaccio ancora di più. Okay. siamo nella faggeta del monte zovallo che porta all'omonimo passo passo dello zovallo e alle nostre spalle abbiamo ragola finita la parte più delicata dove bisogna prestare particolare attenzione che è un attimo è eh, scivolare e, e si riesce a farsi di molto male ma veramente perché il sentiero come ho detto prima è proprio sul ciglio della, della scarpata con dei salti di 40 50 metri quindi è molto facile farsi male e adesso facciamo questa faggetta ancora sentiero di crinale Arriviamo al passo. Nella sentieristica, il sentiero viene indicato come escursionisti esperti. Eccolo qua la tabella, che appunto non è, non è dei più simpatici. dunque dovrei passarci qui nel, nel Cancelletto oh, no. proprio grasso non lo sono al fresco torniamo indietro ok arrivati al passo dello cavallo al parcheggio Prendiamo il mezzo e iniziamo a rientrare. Allora iniziamo. Frequenza in uso? The frequency is, is in use. Secure, secure, secure. The frequency is in use. Allora, spottiamo la svelta che qua al tempo sta andando a puttane. Allora, mm, mm, mm, mm, invia. Attacca, uh, individua. 7.095. Eh. 7.095. Ok. Senda. Send. Sicusota sicusota siculo Italy Zulu four Victor Quebec Sierra portable QRP Sicusta Sikusota Sikusota Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra portable QRP Sikusota Sicusota Sikusota Sikusota Italy Zulu 4 Victor Quebec Sierra Portable QRP Italy Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra, Portable QRP, Sicusota. Italy, November 3, Alfa, Delta, Flo. Ok, avanti, Italia, November 3, avanti. Roger, 5,9 reali, è per te, 5,9 reali, Italia November 3, Alfa Delta Florida, 5,9, ti passo la referenza, Italia Eco Romeo 0,12, Monte Ragola, a te il cambio. 5, reali, Italia Eco Romeo 0,1,2,12, grazie mille per sotto, ciao ciao. Ciao, grazie a te per aver risposto alla mia umile chiamata in QRP, grazie ancora, ciao. Avanti Italia Uniform 1, Kilo Golf Sierra, modulazione perfetta e segnale eccellente, 5-9 a te il cambio. Grazie, sei 5-1, eh, il eh, mio nome è Carlo e sono al confine tra la Liguria e l'Emilia Romagna, non ho presente dove si trovi il Monte Ragola in questo momento. Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, da Italia Uniform 1, Kilo Golf Sierra. Ok Carlo, qui nome operatore Alessandro, ah guarda te lo faccio capire subito dove si trova il Monte Ragola, faccio due passi e incomincio a dire Belin, a te il cambio. Allora siamo vicini, <ride> allora siamo molto vicini, eh, bene ti, la, ti lascio la, alla tua attivazione, e buon sabato e buon sota, Italia Z4 Vittor Quabessiera e Italia Uniform 1, Chilo Quabessiera. Ok Italia Uniform 1 comunque guarda più precisamente vicino al Monte Tomarlo e eh, al comune di Ferriere e il tempo sta girando al brutto quindi cerco di fare un po', un po', un po la sveltina diciamo. Ok 73 buon fine settimana ciao. 73 allora anche io ritiro le antenne ciao. Ecco Alfa Dos, Delta <ride> Tango. Ok Eco Alfa Dos Delta Tango. I suppose Mr. Manuel over. Ok, Eco alfa 2, Charlie, Kilowatt X-Ray, 5,9, 5,9, QSL. Buonas tardes, grazie per 5,9, 4,2, 4,2, 42 saludos, un abbraccio. <susurra> grazie a te, ciao, good weekend, ciao. <susurra> alfa Messi Hotel, Alfa Messi Hotel, over. My friend Sierra Papa 9 Alpha Messi Hotel your report is 4444 4444, Whiskey, Bravo November Okay, Foxtrot 4, Whiskey, Bravo November, 5 9++, 5 9++, back to you Roger Roger, many thanks, good afternoon, you're 5 by 7, Roger <laughs> Roger, Roger, thank you for uh, 57. Uh, very good signal, very good signal. Thank you, my friend. Bye bye and 73. Good weekend. Very thanks, uh, 73. Thanks for activation. Good luck. Sota, Sicusota, Sicusota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, Portable QRP, Sikusota. Ok, Italia Whisky 5, Eco Charlie Whisky, è corretto? Corretto, corretto, Alessandro. ben ascoltato, 5758 con un pochino di USB. Uh, al frutto della Toscana, QSL. QSL, ti passo un 5,9 reali, eh? 5,9 reali per te. Eh, mi trovo sul Monte Aragola, eh, referenza Italia Eco Romeo 012. QSL? grazie ancora e buon fine settimana anche a te famiglia, ciao Italia Whisky Zero Hotel Lima Eco ok, Italia Whisky Zero Hotel Lima Eco, 5,9 reali QSL Roger Roger, per te 5,2 5,2 qui a centro Italia 9 Gianni, grazie, 73 73, ciao buon fine settimana anche a te famiglia, ciao ciao, ciao, grazie Ontario, Napoli 7, Zulu, Milano Ok, Oscar, November 7, Zulu, Mike, QSL. QSL, buona serata, 5,5, anche per te, 5,5, QSL. QSL, 5,9 per te, 5,9 reale per te, referenza SOTA, Italy, ECO, Romeo, 0,1, 2, QSL. E QSL, QSL, grazie e buona giornata, ciao, a presto. <ride> grazie a te, ciao, buon fine settimana, good weekend, bye bye.